a tutti oggi prepareremo le zucchine alla menta il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa Gli ingredienti sono menta fresca aglio olio zucchine tagliate a tocchetti sale e pepe nero andiamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le foglioline di menta e le facciamo tritare 10 secondi a velocità 8. Teniamo un po' sul fondo del boccale, mettiamo l'aglio, l'olio, e facciamo insaporire per 3 minuti 120 gradi, velocità 1. Adesso versiamo le zucchine. il sale e il pepe azioniamo il bimbi per 15 minuti 100 gradi. Anti orario, velocità soft, adesso verificate la cottura delle zucchine ed eventualmente prolungate la cottura se dovesse essere necessario per 5 al massimo 10 minuti. Dopodiché richiudiamo con il coperchio il misurino e lasciamo riposare per ulteriori 5 minuti le zucchine all'interno del boccale chiuso. Trascorsi 5 minuti andremo a impiattare zucchine alla menta. Grazie e alla prossima ricetta.